Non a caso c'è disegnato un albero intorno a questo vortice blu, perché gli alberi sono per eccellenza eh, gli esseri sulla Terra che sono capaci di mettere insieme questi tre mondi, che sono i nostri tre corpi, le tre dimensioni in cui viviamo. Il mondo ordinario, questo mondo, il mondo del sentire e del sentimento, l'altro mondo, e poi il mondo della percezione, dello spirito, Dell'unità da cui si viene tutti, l'oltremondo. Noi siamo educatissimi, abituatissimi nella nostra vita da svegli adulti a vivere in questo mondo. Quello della materia, ma soprattutto quello dei pensieri, quelli dove c'è una causa e un effetto, dei ragionamenti che procedono in forma lineare, premesse svolgimento conclusione causa effetto che a sua volta diventa causa per un altro effetto e via e via se uno limita la propria visione al mondo ordinario cioè a questo mondo forse arriva a 10 12 anni e poi inizia a farsi delle domande ma se tutto quello che accade deriva dalle cause precedenti come un incastro di tante combinazioni di tanti equilibri, di tante reazioni chimiche, allo stesso modo tutto quello che c'è ora determinerà che cosa c'è dopo, no? E quindi si domanda, ma bello il determinismo, spiega, tranquillizza molto la mente, no? Quello che c'è ora è il prodotto di quello che c'è prima, quello che ci sarà dopo è il prodotto di quello che c'è ora. Peccato che taglia completamente fuori intanto il libero arbitrio perché così come vale per la materia uno dice vabbè allora anche i miei stati d'animo, anche i miei sentimenti, anche le mie decisioni, penso di poter scegliere qualsiasi cosa ma in realtà date le premesse posso compiere solo una scelta, posso avere solo un comportamento, può attivarmi solo un'emozione. Dove sta? la libertà e l'imprevedibilità e la possibilità di scegliere nella vita. Fortunatamente non esiste solo questo mondo. Siamo esseri, noi esseri umani che viviamo su più dimensioni. Nella tradizione del drago trasparente in particolare si dice che noi viviamo in tre mondi: questo mondo, l'altro mondo e l'oltremondo, con i nostri tre corpi: il corpo fisico, dove c'è la mente e le emozioni e la materia naturalmente nel tempo lineare questo mondo insieme al corpo fisico però abbiamo anche un'anima che vive invece nel sentimento nel legame nel sentire nei sogni nel tempo circolare che mi lega indistintamente a tutto quel che viene prima di me e tutto quel che viene dopo E poi, oltre a questo, abbiamo anche una terza dimensione, un terzo corpo, lo spirito, che è quello che non si stacca mai dall'origine, rimane sempre connesso all'Eterno. Qualcuno lo chiama Dio, qualcuno lo chiama l'Assoluto, qualcuno lo chiama l'Uno, qualcuno lo, chiama, lo si chiama in tanti modi, però il concetto di origine ce l'abbiamo tutti, dentro, innato, prima di tutte le divisioni, un vuoto pieno, un movimento fermo dove c'è tutto e il contrario di tutto. Comunque lo vogliate chiamare, comunque nella vostra cultura, credo, religione, formazione, filosofia, venga chiamato, ce l'abbiamo tutti, questo concetto. Ecco, questo è l'oltremondo, la dimensione dello spirito. Ragionando, pensando, noi sentiamo il primo corpo, quello di materia, Sognando, aprendoci al sentimento, entrando in contatto con la bellezza, con l'arte, con l'amore, in tutte le sue forme, entriamo a contatto con l'altro mondo, nella dimensione dell'anima. Meditando, oppure il più delle volte per un regalo che la vita ci fa, quando questi due corpi, l'anima e il corpo fisico, il corpo mente, si allineano, si trovano, danzano insieme, allora si apre anche una prospettiva diversa, è come quei, quelle illusioni ottiche, no? che tu le guardi da lontano sembrano piatte, poi ti metti nella giusta angolazione e improvvisamente il disegno piatto sembra tridimensionale, sembra sbucare in una dimensione nuova, no? lo fanno a volte dipingere per terra quelle specie di disegni che tu li vedi da lontano, sembra una cosa tutta spampanata <ride> con delle proporzioni stranissime poi ti metti nel giusto punto d'osservazione e si vede che sembrano disegnato un buco piuttosto che qualcosa che esce da terra ecco funziona proprio così quando si incontrano nel modo non giusto semplicemente quando si incontrano senza troppe resistenze senza troppe dispersioni i nostri due corpi corpo-mente e anima e ci accorgiamo che esiste anche lo spirito una dimensione completamente diversa e sono dei lampi sono dei flash in cui si sta in questa, in questa percezione a volte lunghi a volte brevi il più delle volte non, non, li, non li otteniamo a comando il più delle volte ci arriviamo accompagnati dalla vita dalle nostre guide dai nostri angeli ci arriviamo già è buono arrivarci, anche senza capire come, <ride> già è una gran bella cosa, <ride> cambia completamente sapore. No? Ecco, gli alberi sulla Terra sono gli esseri che questi tre corpi ce l'hanno sempre presenti, li tengono sempre insieme, li filano tutti e tre continuamente, per se stessi, per gli altri alberi, per noi esseri umani, per la vita, per la Terra e la vita sulla Terra. Quindi tutta questa introduzione così, teorica di, di spiegazioni di contesto per dire questi tre mondi noi ce l'abbiamo sempre intorno e soprattutto sempre dentro. Non c'è tanto da pensare o da usare una tecnica, c'è da vivere. Ci sono tanti livelli di vita a cui noi stiamo durante la giornata e non è un livello d'attenzione, non è un livello di concentrazione, non è un livello di saggezza, è proprio quanto siamo vivi in ogni momento, quanto siamo presenti, quanta, per dirla in termini più generici, quanta energia abbiamo, l'energia diventa presenza, felicità, salute, diventa movimento vivo, però è un nostro atto di volontà, iniziare a richiamare questi tre corpi e provare ad averli tutti e tre nel momento presente. Non per essere più attenti, per avere risultati migliori, per far innamorare qualcuno, semplicemente per essere più vivi. Ci sono delle soglie di sopravvivenza che pian piano ci vengono come passate, no? Da, da chi abbiamo intorno, dall'educazione, dalla scuola, da, dai mo, dal modo di vivere medio. Se voi vi guardate attorno, ma anche se vi guardate voi, io per prima ci sono dei momenti della giornata dove l'energia fisiologicamente si abbassa, non è che bisogna essere sempre a mille, il punto è che l'energia si sposta da un corpo a quell'altro, quindi se la sera sono stanca non posso dire ah, sono pienissima d'energia, sono piena dell'energia della stanchezza, cavalco quella ed entro nel mondo del sogno. E do la priorità al mio corpo dell'anima, al mio mondo del sentire. Al mattino, che invece sono riposata e ho l'energia, faccio il mio esempio, magari voi funzionate al contrario: al mattino sono riposata, ho l'energia per andare nella giornata, sto più concentrata sul mio corpo fisico, perché è più carico. Semplicemente mi bilancio un passo e l'altro, un passo e l'altro, ma. Questo, quando sono stanca o sono piena di energie, quando sono felice o sono triste, non vuol dire sono più viva o sono meno viva, vuol dire sono consapevole di dove si posizionano le mie energie e di che sapore hanno e scelgo in che proporzione dare attenzione e presenza ai miei corpi. Io sono capace di scegliere solo tra il mio corpo-mente e il mio sentire, la mia anima, il mio sentimento. Non sono capace di decidere, ora mi metto nella dimensione dello spirito. Là ho bisogno che qualcuno mi accompagni, che siano le mie guide o altri. Tuttavia, già rendersi conto di averne due di corpi è una gran cosa, perché poi quando il terzo s'allinea mi rendo conto anche di quello. Non l'ho deciso io, ma è un gran bel regalo. A domani alle 9. Grazie di aver seguito e si segue la ginnastica come sempre se volete fare insieme a me i movimenti o parte di essi siete benvenuti se invece non è il caso, questa mattina, per i vari motivi vostri, vi invito a seguirli con l'attenzione e con il respiro, con la visualizzazione, con la vostra presenza. Ci mettiamo in piedi, pollici intrecciati dietro la schiena, piedi ben appoggiati a terra, stretching dei meridiani, meridiano del polmone e dell'intestino crasso. E l'energia del pentagono, del ponte, della connessione tra un mondo e l'altro. respiro nella posizione lascio agire la forza di gravità ispirando ritorno cambio l'intreccio dei pollici e di nuovo faccio stretching Fino a dove mi fa bene oggi, fino a dove sto bene. E poi espirando... prossima coppia di meridiani meridiano dello stomaco meridiano della milza e del pancreas allungo bene sveglio e attivo il corpo se mi fa bene approfondisco mi fa bene approfondisco ancora. meridiano del cuore e meridiano dell'intestino tenue, mi arrotondo bene dalla base della colonna, i gomiti vanno verso terra, è una posizione di stretching ma non c'è niente di passivo. Votandomi, srotolo ben bene le vertebre e ritorno. del cuore si di dice popolare sento l'allargarsi ampio multisfaccettato dello spazio nel petto e nella schiena respiro nelle aperture che creo con questi incroci Sento l'energia dell'ostacolo, una struttura. coppia di meridiani ci si e fegato apro lo spazio nel fianco da terra respiro e faccio scorrere centro e ripeto. Apro lo spazio nel fianco. e ritorno al centro, attraverso i miei tre corpi, anche all'inverso. i miei sette chakra vi allineo per canalizzare al futuro senza perdere contatto col presente apro alla filatura i miei tre corpi, i miei tre tempi li intreccio e permetto loro di stare insieme Apro la cavità smerabina. <tell> Richiamo e percorro gli Archetipi delle Geometrie. pentagono l'ottagono il cerchio mesagono virale. permette di sentirle e vederle e attraversarle tutte.